Guardate come sono belle, bellissime. Un bel cestino di fragole, ci faremo qualcosa, eh? Allora, le fragole le ho colte, adesso vado in cucina con 250 grammi di fragole. E 250 grammi? Di zucchero semolato cosa preparerò? Preparo, preparo uno sciroppo, lo sciroppo di fragole che non è una marmellata, eh? Dai, è velocissimo da fare, poi vi do anche qualche consiglio e anche un piccolo segreto. <sussurra> Adesso metto i 250 g della fragola che ho praticamente frullato nel pentolino con 250 g di zucchero. da una prima mescolata poi la metto sul fuoco, fuoco molto basso, quando prende l'ebollizione non più di 3 minuti e lo tolgo dal fuoco, bene, che bel rosso però è eh, che hanno le fragole, non vi piacerebbe un vestito di questo colore, poi cambierà un pochino in cottura, mescoliamo non ci vuole molto perché è mezzo chilo insomma in tutto non ci vuole tantissimo tempo poi dopo lo metto in un vasetto eh, la cosa da fare è togliere questa schiumetta che si forma sopra ecco questa bisogna toglierla con un po' di pazienza buttarla mi ricorda il film rosso profondo è stato il secondo film che è uscito di Dario Argento il primo era stato l'uccello dalle piume di cristallo eh, insomma erano dei thriller abbastanza angoscianti rispetto a quelli diciamo che facevano normalmente gli altri registi perché erano veramente un po crude eh, le le scene piuttosto violente quando poi ho letto tra l'altro che lui eh, metteva praticamente sul video le sue angosce ho detto mamma mia poverino ma che brutta vita che hai no ecco qua bolle Bene, allora adesso tre minuti ed è pronta Un minuto e lo tolgo dal fuoco latte prendo qualche cucchiaino di sciroppo di fragola lo metto nel latte ecco ci metto tre foglioline ci metto tre foglioline di menta piperita Bella mescolatina e poi cosa faccio? Semplice, vado in giardino e me la bevo. Questa è una ricetta fresca per l'estate. Eh, lo sciroppo, guardate che è veramente buono! Lo potete usare sui gelati, sulla panna montata, nel latte come ho fatto io, dentro, dentro all'acqua bella fresca. E potete aggiungere anche magari un goccino di limone se volete, non nel latte perché sennò diventa quasi uno yogurt, ma nell'acqua sì. Potete mettere la menta oppure se lo fate col latte caldo, perché è buonissima anche nel latte caldo, potete mettere un pochino magari di vaniglia oppure non so, una goccia anche di alcol volendo, eh diventa un cocktail. Mm? Se volete farla marmellata lo fate cuocere di più la fate per 10 minuti su fuoco lento sempre però state attenti a non farla indurire troppo come si fa a capire se pronta dunque prendete una cucchiaiata di marmellata marmellata quella che pensate insomma sia pronta la rovesciate e vedete se scende dal cucchiaio troppo fluida dovete lasciarla ancora un po se invece resta la goccia che fa fatica a scendere, spegnete immediatamente e tiratela via dal fuoco perché è pronta. Se non si stacca per niente, fateci le caramelle perché vuol dire che ormai la marmellata è passata, cioè è diventata troppo dura. A quel punto, però, io vi direi una cosa: vi do un consiglio, provate ad aggiungere un pochino di latte, mandarla avanti in cottura. Vi resteranno delle caramelle friabili però. Non dure come se mangiate lo zucchero quando lo fate cuocere, da noi si chiama Bombon da sui che diventa tacnele, no. Resta buona, resta un po' come le galantine, sapete quelle caramelle fatte con latte? Ecco, solo che sapranno di fragola. Bene, se avete seguito fino in fondo il video, adesso questo segreto lo sapete anche voi, eh. Ciao no. per chi vuole iscriversi, di sotto c'è la campanella che se la attivate vi tiene informati quando escono dei nuovi video sempre YouTube permettendo che fa un po' i capricci ultimamente eh? ciao a tutti grazie per il supporto che mi date